Vogliamo leggere questa sera tutti quanti insieme il libro di Osea, dal capitolo 10, il verso 12. Libro di Osea, capitolo 10, il verso 12. Amen. La Bibbia dice così: me, Seminate per voi secondo giustizia, mietete secondo misericordia, dissodate il vostro campo non coltivato, perché è tempo di cercare l'Eterno finché Egli venga e faccia piovere su di voi la giustizia. Amen. È tempo di cercare l'Eterno. Se vi ricordate qualche domenica fa parlavamo del famoso grappolo di uva che arrivava da Israele che era un segno di un cambiamento di tempo quindi si veniva da un deserto dove faceva caldo dove non si mangiava sempre manna, sempre manna, sempre manna ogni tanto un po' di carne dove l'acqua era contata però Dio gli stava facendo vedere che entrava in una terra promessa dove non gli sarebbe mancato nulla una terra dove scorre il latte e il miele e noi stiamo entrando in tempi di vittoria prima era bello quando parlavo con i fratelli, con Mario, con Ada spiegando quello che il Signore ha fatto con noi in questi due anni anche perché eh, preparando le foto dell'anniversario mi sono molto emozionato ripensando a quello che il Signore ha fatto nell'ultimo anno soprattutto e dicevo che Dio ci sta facendo entrare in qualcosa di ancora più grande di ancora meraviglioso perché è lui che lavora per noi, è lui che combatte per noi, è lui che profete per noi, perché la gloria deve essere la sua. Io lo dico sempre, questa Chiesa appartiene a Gesù Cristo. La gloria è sua, è lui che la porta avanti, è lui che la sostiene. E allora Dio ci sta facendo entrare personalmente, ognuno di noi, in un tempo in cui lui metterà mano alle nostre vite un tempo in cui nelle nostre vite scorreranno latte e miele un tempo in cui Lui ci provvederà tutto quello di cui abbiamo bisogno un tempo in cui Lui ci darà pace, gioia, serenità ai nostri cuori risolverà i problemi che abbiamo perché Lui è Dio Amen. non c'è niente di impossibile per Dio Enzo non c'è niente di impossibile per Dio i problemi Dio li può risolvere in un attimo però deve essere Lui con la Sua mano con la Sua forza fare le cose e per farlo noi glielo dobbiamo permettere perciò questo verso dice una cosa molto importante dice dissodate il vostro campo non coltivato dobbiamo prepararci per ricevere la benedizione di Dio sapete ogni volta che Dio doveva fare qualcosa ha sempre detto al popolo di Israele di prepararsi dobbiamo prepararci per ricevere quello che Dio ha per noi e dissodare ha un significato molto importante lo spiego per quelli che non hanno molta pratica con l'agricoltura però sapete cosa succede? se un campo per molto tempo non viene lavorato o non è mai stato lavorato la terra diventa durissima per cui non ci si può più seminare avete mai visto che a casa qualche pianta da tanti anni? se provate a toccare il terreno della pianta è così duro che a volte quando la raffiate l'acqua rimane sopra e non entra dentro Vi è mai capitato questo è quello che succede anche nei campi che devono essere arati, che devono essere coltivati, quindi cosa si fa normalmente? Si dissoda, oggi si usano i trattori, si smuove la terra in poche parole, però anticamente con la manga si andava là centimetro per centimetro, si doveva zappare, togliere la zona e rigirare il terreno, così che il terreno poteva essere pronto per ricevere il seme e per ricevere la pioggia che scendeva dall'alto, perché, come dicevo, Gioele capitolo 2 dice che Dio manderà la pioggia nell'ultima stagione, dove è una pioggia di gloria, di vittoria, di gioia. Però, affinché noi possiamo ricevere quello che Dio ci vuole dare, dobbiamo dissodare il nostro campo, dobbiamo preparare dobbiamo prepararci perché Dio ci visiterà. Sapete, se tu hai una persona importante che deve venire a casa, soprattutto le donne, cosa fa? Già inizia ad andare in panico. Ah ecco, deve venire il pastore a trovarmi a casa puliamo tutto, i cincindi puliamo la stanza no? ma gli addirittura viene un Presidente della Repubblica a casa che cosa fate? oh signore mio, aiutaci iniziano a smontare i mobili a Napoli soprattutto smontano le cose puliscono, tutto deve splendere, brillare perché non bisogna fare brutta figura è vero? immaginate adesso che Dio vuole venirci a visitare come deve essere il tuo cuore? Come deve essere la tua vita? Ci preoccupiamo tante volte dell'apparenza nei confronti delle persone del mondo, che possono essere importanti, perché la presente della Repubblica è una persona importantissima, ma davanti a Dio non ha nulla a che fare. Dicevo una volta a Billy Graham, fecero una proposta a Billy Graham di candidarsi come presidente degli Stati Uniti d'America, e Billy Graham disse una frase molto importante, disse: Io. Servo il Signore, non mi abbasserò mai ad essere Presidente degli Stati Uniti d'America. Noi serviamo un Dio che è grande. però molte volte ci preoccupano più di quello che pensa la gente di fuori che di quello che pensa Dio. Ah, se adesso divento un evangelico, che cosa dirà il mio vicino di casa? Cosa dirà mio marito? Cosa dirà eh, la persona che mi ha dato il lavoro? Che cosa diranno? Però non ci preoccupiamo di quello che Dio dice per la nostra vita. Dobbiamo preparare le nostre vite dobbiamo dissodare il nostro campo perché quello che succede è che prima ogni volta che Dio vuole dare qualcosa al suo popolo, sempre dice che il popolo si deve preparare Ezechiele capitolo 20 lo leggo io versi 6 e 7 dicono così in quel giorno la mano giurando loro di farli uscire dal paese di Egitto e di condurli in un paese che avevo esplorato dove scorre latte e miele, la gloria di tutti i paesi, non era lo scatto dei paesi, era la gloria, era il meglio che c'era, perché Dio per noi è meglio, però disse una cosa il Signore, quindi disse loro: no. ognuno via le abominazioni che sono davanti ai suoi occhi e non contaminatevi con gli idoli di Egitto. Io sono l'Eterno, il vostro Dio. Amen. Qui la Bibbia ci sta dicendo una cosa molto importante. Per farti entrare nella benedizione di Dio, tu devi togliere le cose che non sono buone per Dio che sono nel tuo cuore. Amen. Stai capendo cosa ti sto cercando di dire questa sera? Mi stai capendo. Dio vuole benedire la tua vita, ma tu devi togliere le cose che sono nel tuo cuore che a Dio non piacciono. Dio ha preparato per te il meglio, non lo scatto non la sopravvivenza ma l'abbondanza Dio non vuole darti un po' di felicità Dio vuole darti la gioia eterna la vita eterna Amen. Dio non vuole darti un po' di salute vuole darti una completa guarigione che tu viva in completa salute perché lui vuole che tu prosperi in ogni cosa come prospera l'anima tua dice la Bibbia Amen. però per fare questo ci sono delle cose che Dio ti chiede di togliere dal tuo cuore e qui la Bibbia dice: dissoda un campo nuovo che cos'è questo campo nuovo? Sai, molte volte nella tua vita ci sono tante cose che non piacciono a Dio, ma tu le hai rimaste là per tanto tempo. Ci sono molte cose nella tua vita che a Dio non piacciono, ma tu le hai rimaste lì. Hai magari fatto tante cose, dice: cioè Io sono cambiato molto da come ero prima a come sono adesso proprio a un certo punto ti fermi e non permetti a Dio di continuare a lavorare sopra la tua vita non permetti a Dio di continuare a togliere le cose che ci sono nel tuo cuore che a Gesù non piace sapete anche quando Gesù doveva venire mandò un uomo che si chiamava Giovanni Battista qual era la, il mandato? che cosa era venuto a fare Giovanni Battista? e Isaia dice preparate la via dell'Eterno Raddrizzate nel deserto una strada per il nostro Dio, ogni valle sia colmata, ogni monte sia abbassato, i luoghi tortuosi siano raddrizzati e quelli scrabolosi appianati. Allora la gloria dell'Eterno sarà rivelata, ogni carne la arriverà, perché la bocca dell'Eterno ha parlato. Amen. E Giovanni Battista diceva, ravvedetevi, preparatevi, perché il Messia sta per arrivare. Sapete quante volte Gesù vuole venire nella nostra vita e noi non ce ne accorgiamo. Immaginate la scena: ai tempi di Gesù. Tutti i farisei erano nel Tempio a pregare Dio. Dio ti prego, manda il Messia e Gesù per la strada che stava predicando. E non avevano riconosciuto, non lo avevano accettato. Perché? Perché non si erano preparati. Perché non avevano dissodato il loro campo e Dio questa sera ti sta dicendo tu per ricevere tutte le benedizioni che Dio ha preparato per te devi iniziare a dissodare il tuo campo devi iniziare a mettere mano a tutte quelle aree della tua vita dove ancora non è permesso a Dio di operare Amen. non stiamo parlando di cose grandi molti dicono ma io non uccido nessuno i peccati non sono soltanto l'omicidio o tanti dicono, vabbè, ma io sono fedele a mia moglie, non l'ho mai tradita. Non è solo l'adulterio, il peccato. Dice la Bibbia in cantico dei cantici, prendete le volpi, le piccole volpi, che danneggiano le vigne, perché le vostre vigne sono in fiore. Molte volte i problemi non sono le cose grandi della tua vita, ma sono le piccole. E Dio questa sera ti sta dicendo, se tu vuoi veramente... Che io ti benedica come ti ho promesso, inizi a togliere le piccole cose che nella tua vita non vanno. Quali sono? Quanti hanno ancora la sigaretta? Ah vabbè, ma Dio lo sa, io non ci riesco. Inizia a distodrare questo campo perché sei legato a questa sigaretta e non è buona davanti a Dio, lo sai che non è buona. E Dio questa sera ti dice se tu non lavori e non inizi a lavorare su quest'area tutta la benedizione di Dio non potrà arrivare a te ma io non ce la faccio preghiamo insieme questa sera e Dio ti darà la forza di essere libero dalle sigarette non fare di un problema qualcosa di grande ma fai e dai a vedere a Dio dai a vedere al tuo problema che grande Dio che tu hai a me. molti hanno dei debiti che ancora non hanno saltato soldi in prestito da una parte prendono soldi in prestito da un'altra e non li restituiscono più Dice, ma Dio lo sa, io non ce li ho i soldi inizia a pregare inizia a chiedere a Dio che ti dia la possibilità di toglierti i debiti perché non è buono come cristiano che tu abbia i debiti con le persone il diavolo ti viene attaccato con i debiti economici sono le piccole cose che rovinano la tua vita molte volte tu dici perché Dio non mi benedice perché Dio non mi tira fuori dal problema inizia a togliere le piccole cose che dentro di te ancora non vanno ci sono tante piccole ragazzine che si fidanzano con persone che non sono cristiane la Bibbia è chiara su questo punto Dio ti deve dare un fidanzato, un marito cristiano Vabbè. non vi mettete con gli infedeli non si benedizioni se non siete fidanzati con gente del mondo sapete, Dio me l'ha detto ehi ma in chiesa non c'è nessuno che mi possa sposare prega Dio e Dio ti manderà il principe azzurro sul cavallo bianco o il principe bianco sul cavallo azzurro come arriva, arriva l'importante ma l'importante è che te lo manda Dio perché se te lo manda lui forse le cose vanno bene ma se te lo scegli tu e te lo vai a prendere nel mondo la Bibbia dice che le cose non andranno bene a mezzo le linee sono le piccole volpi che rovinano la vigna e molte volte la benedizione di Dio non può arrivare completamente sulla nostra vita per le piccole cose tanti purtroppo sono presi dalla pornografia dicono vabbè, ma cosa fa? Dio lo sa la pornografia tiene legato il cuore delle persone o la fornicazione queste cose anche se sembrano piccole possono distruggere la vita dei credenti ci sono persone che ancora non danno la decima credenti da anni e non hanno fede per poter dare la decima al Signore o ci sono persone addirittura che sono gelose gli uni verso gli altri ah quel fratello adesso sta iniziando a predicare il pastore perché ha messo a predicare lui e non ha messo a predicare me oppure perché adesso quella sorella sta facendo quello e c'è gelosia le piccole cose rovinano la linea Amen. Amen. quando c'era il popolo di Dio e una persona aveva la lepre, non poteva stare in mezzo al popolo la Bibbia dice che quella persona che aveva la lepre doveva stare fuori dal popolo non poteva entrare neanche nel tempio e le tre cose causavano la lepre nel popolo di Dio la prima era la corporazione quando Aronne e Maria criticarono Mosè Iniziano a parlare contro Mosè. La Bibbia dice che venne la lettera a Maria. Adesso c'è la critica tecnologica con WhatsApp, con Facebook. Volano critiche a livello multimediale. In un secondo messaggio a 100.000 persone. Il peccato adesso si moltiplica molto più facilmente di prima. Il diavolo mi dà tutti gli strumenti per fare i peccati più veloci di prima che dice che la mormorazione è peccato a me L'amarizia è peccato. Gheazzi per essere avaro, per andare dietro al denaro, testa la letto. Perché mise quel denaro prima della volontà del suo padre spirituale. Gheazzi era destinato a prendere una tripla unzione. Dice come che stai dicendo? Dice sì, perché Eliseo aveva l'unzione di Elia più la sua di Eliseo. Geazi avrebbe avuto quella di Elia, quella di Eliseo più la sua. Immaginate che grande futuro poteva avere Geazi come ministro di Dio. Forse sarebbe esistito un libro di Geazi. Forse oggi noi staremo parlando delle grandi cose che avrebbe fatto sto Geazi. E invece oggi stiamo parlando che Geazi era preso di lebbra, Perché non ascoltò la volontà del suo padre spirituale. Ma come ci fu il re Uzia che per orgoglio prese la lebra. Perché il re Ossia, ad un certo punto dice la Bibbia si insuperbì e vuole offrire un sacrificio che non era, non era suo compito offrire. E allora Dio gli mandò la lepre, e non poté più entrare neanche nella casa di Dio. Tanti oggi si vogliono da soli fare ministri, da soli si vogliono fare pastori. Prendono un titolo di studio e dicono: ah, Io sono pastore. Quando invece non sanno che è Dio che sceglie. È Dio che dà, è Dio che fa, è Dio che conferma con i fatti che quelle che amate sono da parte sua. Ma guai chi prendi un posto che Dio non gli ha mai dato. Anzi molto spesso quando Dio ti chiama a fare una cosa, la prima cosa che tu fai è fuori da un'altra parte. <ride> Però quando c'è orgoglio, l'orgoglio caso alla lepre, Sono le piccole cose distruggono la vigna e ci sarebbe ancora da parlare del libro dei farisei che è l'ipocrisia la malvagità la malizia in una sola parola fratello e sorelle, dobbiamo guardare le piccole cose il peccato non è solamente uccidere o fare di sale grandi cose ma nelle piccole cose si deve vedere che noi siamo cristiani allora questa sera noi vogliamo iniziare a zappare il nostro terreno quello a cui non l'abbiamo mai messo ma, forse per anni ho avuto il problema della sigaretta e non ho mai voluto dire signore libera, questa è la strada che Dio ti dice metti questa cosa davanti a me, io ti libererò e ti benedirò, io non posso permettere che una sigaretta di non so, 10 cm mi può rubare la benedizione di Dio, assolutamente. O non posso permettere che una cosa piccola come quelle di cui abbiamo detto prima, come la mormorazione, come un debito, qualcosa, mi puoi venire la benedizione di Dio. O come non dare la decima, mi puoi venire la benedizione di Dio. Ma perché? Se Dio ha stabilito tutte queste benedizioni per me, io devo iniziare a credere in Dio. A credere che non sono solo ad affrontare il problema. Prima nella storia di Compesso diceva che questo fratello aveva solo 50 dollari che sono per tanta gente ma messe nelle mani di Dio sono diventate una potenza e anche se la tua forza è poca contro il peccato questa sera mettila nelle mani di Dio metti la tua volontà nelle mani di Dio dici signore io voglio, io voglio lasciare queste cose che mi legano voglio lasciare queste piccole cose e vedrai che Dio ti darà la forza di vivere una vita diversa Dio ti darà la forza di vivere la benedizione di Dio Vogliamo che Dio ci benedica. Allora dobbiamo avere un momento per pregare questa sera.